Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, la donna a cui abbiamo eh, delegato eh, tutta quella parte fantastica di lavoro amministrativo che prima mi ci roppavo io. Con entusiasmo. <ride> entusiasmo. Con entusiasmo e passione. Devo dire. E abbiamo fatto molto bene, Gianluca, cosa dici? Sì, diciamo che tu lo facevi con sforzo, io lo facevo male e quindi non c'era altra soluzione, insomma, <ride> credo nella, nella, nella specializzazione del lavoro, insomma, anche a, a livelli di, di piccole realtà come possiamo essere, possiamo essere noi, insomma, ognuno fa la cosa che, che gli piace, che, che fa meglio, sicuramente. Bene Chiara, ti lasciamo la parola per parlare di contribuenti consapevoli. Oddio, perdonate l'emozione, ma dopo mesi di reclusione parlare a una folla, anche se, se virtuale, mi fa uno strano effetto. Vi ho messo le slide anche per non avere il mio faccione a, piena, a pieno schermo. E mi presento, sono Chiara e mi occupo di amministrazione e fisco affiancando professionisti e imprese nell'affrontare la burocrazia, cercando di fargli percepire lo Stato non più come un nemico, ma quantomeno come un interlocutore. La presentazione di oggi eh, parte dal quel primo aprile di un anno fa, in cui il famoso bonus 600 euro, già la sch seconda schermata, ci ha costretto a venire a patti con come il, ci considera il fisco. Bonus, contributi, ristori hanno reso evidente che per lo Stato non siamo solo partite IVA, ma a definirci il codice ATECO, ovvero il codice attività con cui ogni partita IVA è registrata delle entrate, tutti e alcuni anche in camera di commercio. Ah, in tutto ciò ho dimenticato le slide. Eh, la domanda dalla seconda schermata era sono una professionista o un'impresa? Abbiamo detto il codice ATECO decide se siamo professionisti o imprese. Non eh, conosco alcuni anche fra i presenti che hanno, hanno risposto a quella domanda un po' a sentimento. Invece no, è il codice ATECO. Codice Ateco ci divide fondamentalmente in due categorie, professionisti da una parte che forniscono servizi e artigiani e commercianti dall'altra che producono e scambiano merci più o meno. La differenza fondamentale, eh, soprattutto perché ci tocca nelle tasche, sono i contributi. Artigiani e commercianti pagano una parte di contributi, detti fissi, in quattro rati trimestrali per poi fare il conguaglio in dichiarazione. Quindi hanno quattro rate fisse, eh, maggio, agosto, novembre e febbraio barra marzo, mentre il libero professionista non ha queste scadenze, ha, paga i contributi tutta in una botta secca. In dichiarazione dei redditi, contributi più redditi, come già la, Laura vi aveva anticipato, e quindi va a pagare i contributi insieme alle tasse con le scadenze della dichiarazione dei redditi quindi giugno luglio salvo proroghe e novembre altra differenza è la visura camerale che tutte le banche eh, si ostinano a chiedere a ogni partita iva mentre le, solo artigiani e commercianti proprio perché iscritti in camera di commercio hanno la visura camerale tutti i professionisti invece ha si ferma alla, al certificato di attribuzione della partita IVA, non può avere misura camerale. Viceversa, le, le CU, le certificazioni uniche che sono in scadenza in questo periodo e che vi staranno arrivando per mail o per PEC, sono proprie dei professionisti perché vengono emesse dal cliente che ha erogato un, un, un compenso alla, al professionista. Artigiani e commercianti non hanno le CU in questo ultimo anno ci siamo accorti anche da un'altra cosa se siamo professionisti o, o imprese contributi bonus story anzi il bonus il primo bonus ci ha diviso c'eravamo tutti un po un po professionisti un po imprese ma c'eravamo tutti da maggio in poi sono cambiati e come vi sarete accorti eh, sia in questo caso sia già per chi ne aveva accesso. Contributi regionali, comunali e anche comunitari sono spesso comunque rivolti alle imprese, non ai professionisti. Ora restringiamo il campo da tutte le partite IVE ai forfettari, un'altra categoria che ha spesso le idee confuse. Ho raccolto qui alcune delle affermazioni più comuni fatte dai forfettari. Ogni volta che compare una di queste nella posta, un fiscalista sviene. Perché come, eh, come il codice ateco decide se siamo professionisti, eh, professionisti o imprese, il codice ateco nel caso dei forfettari decide anche che tipo di forfettario siamo. E, e cominciamo da qui a sfatare alcuni dei falsi miti dei forfettari. Eh, il codice ATECO, abbiamo detto, decide in base a che tipo di partita IVA siamo, eh, qual è il codice di redditività. Cioè, ogni partita IVA in quel range di 65.000 euro di ricavi, una percentuale fissa di quei, di quei ricavi viene, una percentuale fissa viene riconosciuta come ricavi, il restante come costi, ma che siano stati sostenuti o meno. Questa percentuale che può variare dal 40% per le attività di commercio fino al, nel mio caso del professionista, al 78%. Cosa significa? Che nel mio caso, del mio reddito, 22% sono spese, a prescindere che io le abbia sostenute o meno. E almeno nel caso di un professionista come me, è qua, non è poco, anzi, è quasi più di quello che riuscirei a documentare. Proprio alla documentazione. Non, avere, non dover fisicamente produrre ehm, le fatture di acquisto, non doverle fisicamente portarle al commercialista, non significa che non dobbiamo come partite IVA forfettare avere delle fatture di acquisto, servizi, merci, quello che sia. Sarebbe comunque cosa buona e giusta avere qualche fattura conservata perché in caso di futuri controlli documentali dell'agenzia Ok, l'agenzia ci riconosce forfettariamente delle spese, ma qualcuno dobbiamo dare un'idea di averle sostenute. L'altro punto caldo è la fatturazione elettronica. Quella del forfettario è una posizione anomala, già abbiamo visto per la tassazione, come diceva Laura, e al momento anche per la fatturazione elettronica, perché è una delle poche categorie che ancora non ha l'obbligo rimarrà per poco probabilmente se non danno l'ennesima proroga già nel 2022 comunque siamo tutti sulla stessa giostra di lì la domanda, alla, la domanda alla videata prima non è il forfettario quanto cliente che mi dice se vuole la, la fattura o meno l'obbligo della fatturazione è in capo a chi lei mette finita la parte dei, dei forfettari vi volevo lasciare con uh, alcune altre informazioni utili che durante l'ultimo anno hanno avuto sono salite alla ribalta. Lo SPID, anche questo, eh, se non ci sarà un'altra proroga, e eh sì, lo Stato ha, ha un rapporto speciale con le proroghe, lo SPID dovrebbe eh, diventare da ottobre 2021 in poi l'unico modo per accedere ai siti della pubblica amministrazione agenzia delle entrate ips e fascicolo sanitario come già è. e molti di voi l'avranno già fatto per il bonus chi non l'ha ancora fatto è il momento per non è un divertimento ma effettivamente migliora la vita a lungo andare altra cosa l'ise che fino a qualche anno fa comunque era qualcosa che sembrava limitato a, ad alcune fasce di reddito più svantaggiate perché era, era, era per avere alcune eh, agevolazioni. Negli ultimi anni invece fare l'ISE, che comunque eh, è gratuita ed è solo una raccolta di dati, eh, si aggiungono i dati della dichiarazione dei redditi ai dati patrimoniali dei due anni precedenti a quello attuale, eh, avere un valore ISE, l'attestazione del valore ISE da, può dare accesso a una serie di agevolazioni come può essere eh, l'esonero delle tasse dell'università come all'Università di Bologna lo sconto sulle bollette per eh, acqua, luce e gas e anche, novità di quest'anno, eh, con un ISE particolarmente basso si può avere accesso anche all'ISCRO la nuova cassa integrazione sperimentale per, il, <coughs> per i lavoratori autonomi Ultimo, ma non ultimo, lo sconto in fattura questo è anche interessante per i forfettari perché consente per quei lavori di ristrutturazione sulla casa, ristrutturazione, riqualificazione energetica e anche il gettonatissimo 110, eh, lo sconto in fattura permette di rinunciare alle, alle detrazioni, in dichiarazione dei redditi, eh, facendo, cedendo la detrazione al, al fornitore, che in cambio ce la, ce la sconta direttamente in fattura eh, e questo ha due effetti principali, Il, um, innanzitutto che quindi abbiamo uno sconto immediato piuttosto che i dieci anni della detrazione IRPEF uh, in dichiarazione dei redditi. L'altra cosa è che permette ai forfettari che, come diceva Laura, non hanno IRPEF ma hanno imposta sostitutiva, in questo caso permette al forfettario di eh, accedere a, questi, a queste agevolazioni. Un'occasione più unica che rara per i forfettari che tengono a casa vi ringrazio per l'attenzione se avete dubbi e domande sono qua o ai contatti che vi lascio qui oh stato microfono. Un microfono sembravo spontanea di Chiara, sei andata benissimo per essere una commercialista o quasi. Ora ricomincio a respirare. Oh. No, molto chiaro, Sono sempre informazioni che alla fine sembrano, cioè magari per chi è freelance da, da qualche anno, sembrano scontate, ma anche dalle domande che arrivano sui corsi digital update non, non lo sono. No? Su chi deve... Pagare l'IVA, chi... non, non mi serve l'IVA, è eh, la declinazione è ancora più... Esatto. No, a me <ride> uno è arrivato a dirmi, mi hai detto tu che hanno abolito l'IVA al 22. <ride> è un mondo bellissimo, è perché come siamo una categoria che ha come corrispettivo i, i vecchietti al bar. E, tu, <ride> e tu, quasi con la stessa autorevolezza <ride> ma ce la faremo anche a districarci fra fatture da fare e da ricevere grazie Chiara e ci sentiamo i prossimi giorni come sempre